Terni è in dissesto. Negli ultimi 30 anni solo due città, sopra i 100.000 abitanti, sono andate in dissesto finanziario. Napoli nel 1993 e Taranto nel 2006. Terni sarà la terza, una montagna di debiti che dovranno pagare tutti i cittadini ternani. Abbiamo avuto due assessori arrestati, un sindaco del Partito Democratico arrestato e nessuno ne parla. Se fosse successo alla raggio e all'Appendino saremmo su tutti i Tg nazionali, se non anche internazionali. Aspettavamo le dimissioni del sindaco ieri, oggi ancora non sono arrivati. Questo è l'ennesimo dispetto del sindaco di Girolamo a questa città e a questi cittadini per allungare i tempi e per evitare le elezioni di maggio 2018. Tutto ciò è una farsa. Se anche dovesse presentare le dimissioni, saranno delle dimissioni fasulle per non mettere in imbarazzo il PD nazionale durante la prossima campagna elettorale. Una città allo all'estremo che non li vuole più. Aiutateci a liberare Terni.